Te ne sei accorto anche tu, vero? Non far finta di niente, sta succedendo anche a te. Sii sincero, dimmi la verità, te ne sei accorto. A me sta succedendo questo. Dall'inizio dell'anno i contenuti pubblicati in maniera organica sulle pagine Facebook che amministrano stanno avendo una reach e quindi una visibilità sempre sempre inferiore. Forse Facebook ha deciso di punire le pagine? Forse Facebook ha deciso che l'unico modo per le imprese di utilizzare questo ehm, strumento è quello di investire, quindi di pagare in campagne pubblicitarie? La risposta non la so, però mi è venuta in mente una cosa e ho pensato che poteva essere veramente un suggerimento utile da darti. Il mio ragionamento parte da questo. Se quando noi pagine Facebook, mi parlo in una maniera un po' personificata delle pagine, pubblichiamo qualcosa lo fa vedere ai soliti quattro gatti, con tutto il rispetto dei gatti che anzi su Facebook vanno veramente alla grande, mentre invece quando le persone pubblicano dei contenuti, la visibilità dei contenuti, quindi delle persone, dei profili personali è decisamente superiore, perché non utilizzare i nostri clienti, i nostri fan come degli agenti di marketing? Ebbene, il suggerimento è proprio questo. Invece che essere noi a pubblicare sulla nostra pagina uh, contenuti relativi alla nostra attività, per esempio se abbiamo un uh, ristorante, una pizzeria, pubblicare i nostri piatti, pubblicare uh, un breve video sulle ricette o pubblicare uh, una panoramica della sala o ancora se abbiamo per esempio un salone di bellezza a fare gli scatti prima e dopo delle nostre clienti o se ci occupiamo per esempio di ehm, offrire escursioni o servizi di questo tipo fare le fotografie della gita in barca o delle escursioni in fuoristrada perché invece non chiediamo ai nostri clienti di farlo per noi? lo so che la tua risposta a questo punto sarà è mai brutto come faccio a chiederglielo anzi come dice brignano pare brutto ma il problema non è se è brutto e bello il problema è se può essere utile e in che modo farlo sì perché alla fine è tutta una questione di modi possiamo tranquillamente chiedere ai nostri clienti a seconda dell'attività e se la nostra attività si presta a questa tecnica chiamiamola così di marketing di pubblicare loro dei contenuti magari taggandosi o registrandosi presso la la nostra attività e magari promettendogli che ne so un sconto su un servizio futuro oppure se siamo un ristorante potremmo semplicemente dire al cliente nel momento in cui va ad ordinare che abbiamo in corso un'offerta per questo mese ovvero che chi si registrerà o chi pubblicherà un piatto della sua cena avrà in omaggio caffè digestivo ecco sono tutti dei piccoli accorgimenti che potrebbero forse iniziare a fare la differenza anche perché in questo modo andremo un po' a stimolare ciò che gli altri dicono di noi e non saremo noi a dire che siamo bravi, non saremo noi a dire che facciamo questo, ma saranno i nostri stessi clienti. E sappiamo perfettamente che tutti noi quando utilizziamo Facebook e scorriamo la sezione notizie ci soffermiamo per vedere se il nostro amico era a cena qua piuttosto che in vacanza lì, oppure se tornando all'esempio di prima ha appena tagliato i capelli. Ecco io credo che questo potrebbe essere eh, adattato caso per caso un buon suggerimento per cercare di far migliorare un pochettino la reach delle nostre pagine Facebook. Se ti è piaciuto questo video, se pensi che questo suggerimento possa essere utile o se hai anche tu un suggerimento da darci ti invito a commentare se invece vuoi chiedere una nostra consulenza gratuita sotto la descrizione di questo video trovi il link per contattarci grazie e alla prossima